Quando sono arrivato a Villa Franca, sono arrivato nel 1954 e ho trovato che c'era già la pattuglia in attività praticamente. No? Con De Giovanni Comandante, e i gregari erano Marsili, Bladelli e, e Pillepici. Poi subentrò anche Tomeucci c'erano il Guizzo, da dalla quale poi scaturì anche un, un film con la Down Adams e i compagni. Guizzo era il Numerativo radio del 103 gruppo di cui faceva parte il comandante della pattuglia. E allora probabilmente per quello le avevano dato il nome Guizzo. E, insomma, gli altri gruppi potevano anche <ride> prendersi alla male, ma come? Perché lì erano tre gruppi a Villa Franca, no? Guizzo, Luce 102 e Lampo 101. E poi c'era una, una grossa rivalità, probabilmente qualcuno ha protestato, allora da qui sono diventati Getti e Tonanti, che poi era il nome tradotto di Thunderjet, no?